che è uno dei gruppi diciamo così, informatici più grandi, poi più grandi, non lo so di Torino sicuramente, che ha accettato di venire a raccontarci la sua esperienza, tra lui ha avuto anche, arriva qua dal Politecnico, ha fatto sia la laurea che il, che il dottorato al Politecnico, quindi è anche ben presente come raccontiamo le cose qui, quindi può fare il parallelo. Dal mondo aziendale e il mondo della, della scuola, dove siamo. Non vi rubo tempo, lascio che. Buonasera a tutti, mi ha già presentato il professor Corno e vi faccio una breve presentazione dell'azienda per cui lavoro. Proprio breve breve, se siete interessati a approfondire, ovviamente c'è il sito web in cui andare a leggere tutte le informazioni. Reply, come diceva Fulvio, è una delle compagnie informatiche più, più grandi d'Italia, sicuramente fra le prime dieci. E si occupa di consulenza, system integration, application management e come vedete dal grafico riportato nella slide il trend eh, societario è in netta crescita soprattutto anche negli ultimi anni nonostante questi eventi di crisi in realtà sia per quanto riguarda l'incoming fatturato e per quanto riguarda il, soprattutto il numero di dipendenti stiamo sempre crescendo è nata qua a Torino un po' di anni fa la data esatta non la so comunque credo intorno al 96-98 e poi si è espansa in, uh, a sedi in uh, molti paesi europei tra cui Germania, Inghilterra e anche inizia a espandersi negli Stati Uniti d'America ha uh, una sede a Detroit allora io uh, non ho scritto nulla su di me sono un analista da un paio d'anni quando ho smesso di lavorare qua al Politecnico come segnista, sono stato assunto da Reply e ho iniziato a fare un lavoro del Business Analyst. Chi fa il Business Analyst? Un informatico, un gestionale, un filosofo, un psicologo, in realtà? Eh, servono diverse competenze. Eh, io ho un background informatico, eh, ma in realtà molti miei colleghi non, non sono informatici, ma sono, vengono dal campo gestionale, sono ingegneri gestionali. Eh, che cosa serve a un, un analista? Uh, per la parte informatica serve sicuramente una competenza nelle basi di dati uh, quasi mai uh, di fatto, in quasi tutti i progetti scusate, serve uh, capire poter accedere ai dati ai dati del sistema informatico quando il sistema uh, non è nuovo uh, per analizzare bene la situazione per poter uh, prendere le proprie decisioni progettuali e quindi una certa dimestichezza sia con i formalismi di, e sia proprio a livello base con l'SQL, voi avrete fatto magari qualche corso di, uh, di base di dati, queste, queste serve, quindi se questa poi sarà la vostra strada è un, un passo da approfondire. C'è sempre un'alternativa, se non sapete come farlo, chiederà qualcuno che è capace, però di solito eh, si perde un po' di, di autonomia. Uh, e quindi in questo punto competenza delle basi dati, chi ha il background informatico tipicamente è leggermente avvantaggiato. Mentre l'altra parte, che è una parte fondamentale dell'analista, è la conoscenza dei processi aziendali e in questo eh, il vostro eh, background di studi è sicuramente migliore rispetto a quello dell'informatico quindi eh, gestione dei processi, processo di vendita, campagne di marketing, gestione delle risorse umane una cosa importante è essere aggiornati sulle nuove tecnologie e questo in realtà è trasversale perché l'aggiornamento uh, uh, non è conoscere a fondo come funziona una nuova tecnologia ma che una nuova tecnologia esiste e che può essere usata nei vostri processi Uh, oggi come oggi è quasi impossibile, quando ci si approccia al mercato, a un nuovo progetto, uh, uscire dalle parole chiave del momento, tecnologiche, sono cloud, social, mobile. Se non avete idea di queste cose uh, è difficile andare avanti, perché quello che vogliono è uh, calcare uh, le tendenze del momento, cioè cavalcare le tendenze del momento, quindi essere aggiornati in generale. Dove lavora l'analista? L'analista lavora in diverse fasi del progetto e in le prossime slide sono giusto un'introduzione alle diverse tipologie di progetto che, che si possono avere. Uh, questo è, il, del, è un ciclo di vita di progetto completo, uno dei più completi possibili. Uh, vedete in alto una sorta di leggenda delle professionalità e persone coinvolte uh, nel ciclo di vita del progetto. Prima di tutto, come inizia un progetto? C'è una fase che viene chiamata di advisory, in cui il, il cliente contatta il fornitore, la società informatica, uh, e dice, va bene, uh, tipicamente, uh, va bene uh, sappiamo che tu ti occupi di questa tecnologia, vogliamo um, che ci fai un preventivo per un progetto, si chiama advisory. Questa è la, la modalità di interazione 1, la modalità di interazione 2 è l'azienda informatica che va a, a bussare alla porta del cliente, io vendo questo prodotto, sei interessato. Per la realtà reply di cui mi occupo io è più vera la prima, nel senso il cliente uh, ci conosce o perché ha già lavorato con noi o perché uh, qualche altro uh, cliente ha dato la nostra referenza e ci contatta, quindi la prima fase di solito l'aggancio è del cliente che chiama la società perché ha bisogno di qualcosa. E chi ci va a questa, a questa riunione? Ci vanno i project manager, che sono quelli che hanno la cassa in mano, che decidono mi conviene fare il progetto oppure no, e il commerciale, il cui scopo, eh, ben sapete, è quello di portiamo a casa il più possibile, in generale, e la controparte è il cliente, la parte dirigenziale, chi vuole che le cose vengano fatte. In questa fase c'è già una piccola raccolta dei requisiti. Che cosa dobbiamo fare in questo progetto? Dobbiamo progettare un sistema operativo che faccia... Uh, una gestione documentale, ad esempio. E uh, come output di uh, questo advisory c'è una prima relazione tecnica che può essere accompagnata di un, proto un, di un prototipo, tipicamente è molto più accattivante. Uh, presentare una relazione tecnica in cui si descrive vagamente, non nel dettaglio, uh, che cosa si farà. E un mock-up possibilmente funzionante, non solo grafico, di come sarà fatto, quale sarà il layout. Um, quali saranno i flussi documentali da seguire e uh, se il committente è impressionato positivamente dal, dal, dal nostro prototipo dalla nostra relazione tecnica quello che si fa è fare un contratto e partire da lì tipicamente la relazione tecnica ha anche valore legale nel senso si illustrano tutti i passi uh, che cosa si farà un, il nostro software farà A, B, C se ci chiedete di, va fuori contratto, quindi rinegoziamo. Ogni cosa che non è definita a livello contrattuale va rinegoziata, in generale. La prima fase del progetto è il pick-off, in cui dice, va bene, abbiamo deciso di partire, partiamo. Mettiamo d'accordo i vostri utenti, chissà uh, come va fatto questo oggetto da parte vostra, uh, con i nostri analisti. E qua entra in gioco tipicamente l'analista. E c'è la prima fase, che voi avete visto durante la Corso, quella di raccolta dei requisiti, una stesura di un'analisi, e nel, quando si scrive l'analisi, scrivono anche i test case, gli use case, si definiscono. Uh, dopo l'output della fase di analisi è un documento, che tipicamente deve essere approvato dal cliente, quindi firma, va bene, quello che è scritto qua, mi va bene, quindi dovete svilupparlo, e poi c'è una fase di sviluppo. Finito lo sviluppo, ci sono due tipologie di test, ci sono i test funzionali che lo fa l'analista, controllo, funziona, fa quello che deve fare, fa quello che è definito, sì. E ci sono dei test che si chiamano user acceptance test, che sono gli stessi test che fa l'analista, sono direttamente ricavati da use case definiti nell'analisi e sono fatti insieme all'utente. L'utente deve vedere che il prodotto funziona. E anche qui firma, dice va bene ho visto, ho fatto questi passi, il prodotto ha fatto questo, ha fatto quello che deve essere fatto. E qui sempre coinvolti sono l'analista, tipicamente, e uh, l'utente, il cliente. C'è una fase di go live in cui, ah, tutto funziona, installiamo il sistema. E qua c'è una figura nei grandi progetti, che è diversa dallo sviluppatore, si chiama proprio change manager. È una persona all'interno di una società che fa quello. Fa il deployment di software, delle varie versioni di software. E poi c'è la fase di assistenza, ahimè, che è la fase finale. Non sempre va tutto bene. L'assistenza può essere... Solo il training, alcuni utenti non sanno come si utilizza bene la funzionalità e si spiega, o può essere c'è un problema, non fa proprio quello che deve fare. Molto spesso succede. Questo è il, uno dei cicli di vita più completi. Quindi l'analista, in questi vari punti in, in rosso, è coinvolto nella stesura delle analisi e nei test. Uh, una metodologia di progetto molto particolare è quella che vede l'analisi come un servizio. Io non devo produrre un prodotto, ma è una sorta di maintenance di un prodotto che c'è già. Immaginate un sistema informativo molto complesso che deve seguire delle logiche che sono dinamiche, dovute al cambio di legislazione, al cambio della dinamica aziendale, quindi eh, alcune aziende prendono degli analisti, delle società che fanno analisi, eh, come servizio, in cui non devono sviluppare software, ma devono sviluppare di volta in volta funzionalità per l'architettura software, per software che c'è già. In particolare io mi trovo a lavorare in una situazione del genere in cui non progettiamo da zero un software ma manteniamo, sviluppiamo, correggiamo le funzionalità di un software, di una piattaforma software molto molto molto complicata. Quindi i commerciali sono da parte, non devono vendere niente, uh, i manager si parlano per capire quanto costa, quanto è l'effort in, in giorni per fare un'analisi, per analizzare questa cosa e l'analisi... Consiste quindi nella raccol sempre raccolta requisiti, stesura del documento di analisi, definizione test case, questo non cambia. Lo sviluppo è uno sviluppo uh, di implementativo, di enhancement, su una cosa che c'è già, uh, test funzionali analogo a prima, user acceptance test e go live esattamente identico a prima. Quello che prima non ho detto è che in realtà uh, chi fa analisi, ma non solo come persona, ma anche proprio come azienda, non è detto che sia la stessa società che fa sviluppo. A volte nemmeno la stessa società che fa test. In un ambito complesso come uh, quello in cui mi trovo a lavorare, ad esempio, noi siamo gli analisti, come società Reply. Un'altra società fa lo sviluppo, un'altra società ancora fa il change management dell'applicazione. Quindi in questo progetto sono più cioè la società uh, client, cliente che uh, gestisce tutta l'infrastruttura generale e il project, project management. Quindi quattro società per portare avanti un, un progetto software. Ovviamente poi c'è il problema relazionale di, di parlarsi, di condividere informazioni fra analisti, sviluppatori, utenti della società, quindi le dinamiche sono molto molto complesse. Penultima tipologia di uh, progetto, niente analisi. Molto spesso per progetti molto molto piccoli, ora raffazzonati, questo non mi è capitato di, di farli, per fortuna, in cui c'è... Tipicamente una fase di advisory in cui sto vendendo questo, vuoi comprare questo. C'è una parte di relazione tecnica in cui la relazione tecnica è l'unico documento prodotto e dato in pasto agli sviluppatori. Beh, fate questo. E poi c'è direttamente il go live. Qua vedete la, la povera persona che fa tutto è tipicamente lo sviluppatore, che, che si scrive la specifica, la fa forza a provare al, al cliente e poi installa la cosa. Questo per progetti molto piccoli sicuramente fa risparmiare. Perché... Queste soluzioni qua hanno un overhead, un overhead di gestione che è elevato. Pensate che ogni di fretta, ognuna di quelle frecce ha un flusso cartaceo di approvazione. Io ti scrivo l'analisi, però tu dentro me la firmi, così se c'è qualcosa che non va andiamo a discutere su quel documento, corrisponde o no a quel documento. Quindi qua meno firme eh, e potenzialmente meno qualità. I primi due che avete visto, i per due tipologie di progetto che avete visti, vengono utilizzati dove le aziende vogliono pretendono una gestione della certificata della qualità. L'ultima tipologia, niente sviluppo. Questo succede in due ambiti principali: quando si utilizzano piattaforme, vi parlo ad esempio di una piattaforma CRM Microsoft, giusto per dire un prodotto che conosco in cui la parte di sviluppo a volte non è affatto necessaria, in cui per sviluppo si intende configurazione del sistema, in cui un analista senza competenze informatiche, grazie alla, alla piattaforma, riesce a uh, gestire il sistema. Quindi fa un'analisi che descrive i, proce i processi. I processi devono essere fatti in questo modo, l'analisi viene approvata dall'utente e poi è lui che l'implementa li configurando il sistema, senza scrivere una linea di codice. Tipicamente hanno una gestione visuale della, uh, della configurazione del sistema, quindi fa tutto lui. E questo è il primo caso in cui non c'è sviluppo, fa tutto l'analista. A parte la prima parte in cui ci sono i commerciali, però c'è manager che decidono i costi, i tempi e così via. L'altro è il caso in cui, e questo funziona a volte anche nell'analisi come servizio, in cui il risultato dell'analisi sia un, uh, un documento in cui si dice all'azienda non ti conviene fare niente. Una delle richieste degli aziende è dire, va bene, io vorrei fare questo. L'analista guarda i dati e ti dice, ma questo evento um, è veramente raro nel tuo sistema, costerebbe troppo, costa così, implementarlo. Secondo noi, non conviene farlo. Quindi una risposta possibile è non andare avanti e non implementarlo. Allora, partiamo dal primo punto. Raccolta di requisiti. Questo è molto informale, cioè ho messo da parte tutti i formalismi che avete visto finora e cosa succede, almeno per quello che conosco io, quindi nella, nella realtà che ho vissuto in questi due anni. Raccolta dei requisiti può avvenire in svariati modi. Uh, il più comune è il secondo, il meeting con gli utenti. Uno o più meeting, molte volte sono necessari veramente tanti meeting, in cui si affinano man mano i requisiti in cui c'è una sorta di uh, sessione da psicologo, si cerca di tirare fuori che cose effettivamente vogliono. Uh, Altra tipologia di raccolta di requisiti è un'email. Questo è mol molto semplice, in un sistema che già funziona, una piccola modifica arriva un'email. Vabbè, ah vorremmo questa funzionalità, per favore analizzatevi gli impatti. A talvolta è la normativa. Ecco, uh, lì c'è un esempio, uh, un esempio reale, che ha scombinato diversi sistemi informativi, Manovra Monti, legge antiriciclaggio. Il massimo pagamento contanti è a 999,99 ,99 euro. Il nostro sistema lo fa oppure no? No, non lo fa. Quindi l'input del requisito è rendere il nostro sistema adatto a quella normativa. Deve impedire pagamenti eh, superiori a 999,99 ,99 euro. Quindi questo è il problema. Quindi un requisito potrebbe essere leggetevi la legge e vediamo se. Se il nostro sistema funziona. Strumenti utilizzati: una battuta, carta, penna, PC, tablet, il tablet fa molto fine, fa molto, molto cool quando ci va. E tanta tanta pazienza, perché vi dico: è proprio a volte come una sessione dallo psicologo. Dipende dalla capacità, diciamo, eh, e dalle competenze del, degli utenti con cui si parla. Però a volte è veramente difficile capire che, che cosa vogliono. Alcuni prendono uno strumento informatico oppure il sistema operativo come un un oggetto che possa fare di tutto, quindi fantascienza. Altri invece sono molto resti perché eh, c'è una sorta di resilienza. L'ho fatto finora così, l'ho fatto in Excel pure l'ho fatto a mano, mi compilavo a mano eh, 100 fogli al giorno, voglio continuare a farlo, non uso il computer. C'è anche questa, diciamo, questa resistenza al cambiamento. Prima ho parlato di analisi funzionale, in realtà non è una cosa sola. Ce ne possono essere di diverso tipo quella di cui mi occupo io è il terzo punto comunque in generale un'analisi funzionale uh, è una formalizzazione dei requisiti di business e dei vincoli e fornisce le soluzioni il punto fondamentale è che queste soluzioni devono essere comprensibili all'utente finale l'utente finale deve poter leggere l'analisi e dire va bene, mi vale, voglio proprio questo però deve anche fornire alcune indicazioni al sviluppatore per poter andare avanti, per poter fare qualcosa di più specifico. Non tanto per implementare, perché l'analisi funzionale è di alto livello, ma per poter dire, va bene, hai le informazioni necessarie per poter fare un progetto del sistema, un progetto uh, tecnico. E qua arriva l'analisi tecnica, che è un progetto che è forse è più simile ai formalismi che vedete voi, quindi classico... Uh, modello entità-relazioni, classici diagrammi UML, e così via. E l'utente finale non, uh, non comprende tipicamente nulla di questo formalismo, quindi l'analisi tecnica nemmeno la vede, nemmeno la valida. Lo valida è uno strumento che può essere interno allo sviluppo. Io mi occupo invece dell'analisi funzionale ibrida, in cui il documento che forniamo noi funziona sia come specifica, uh, comprensibile all'utente, quindi l'utente alla fine lo firma e lo approva, sia come uh, analisi tecnica, e non è uh, di bassissimo livello, ma uh, gli sviluppatori non si fanno un'analisi tecnica propria. Tutte le informazioni, e anche ad esempio la struttura dei database, uh, uh, i vincoli progettuali tecnologici, tecnologici, sono definite nella nostra analisi funzionale ibrida. Quindi è un passo avanti oltre l'analisi funzionale, c'è qualcosa di tecnico. Questa è la, uh, la parte uh, sinistra, è co come vi insegnano a uh, visualizzare e modellare un sistema in un diagramma UML, un come in realtà viene descritto in un'analisi funzionale. Nel senso, il, il diagramma, l'utente finale, è più propenso a capire che un'auto è, è costituita, che ha quattro ruote, un motore, un CD player, se lo si disegna graficamente. Non, non lo schema quindi è sicuramente più semplice da capire deve essere graficamente accattivante l'utente deve essere convinto sì voglio questo è più propenso sulla, sulla macchina viola che sulla, sulle tabelline invece l'analisi tecnica usa effettivamente gli strumenti che avete visto, visto voi o che vedrete voi in più li utilizza uh, per un motivo Utilitaristico, nel senso che diversi tool permettono di modellare in modalità standard, ad esempio diagrammi R, entità relazioni, un database. Schiaccio un tasto e in automatico mi crea le tabelle, fa già tutto, fa già tutto il sistema. Quindi due piccioni con una fa: mi scrivo una parte della documentazione rappresentata in questo modo, che comunque è intellegibile, non forse l'utente medio o un utente avanzato riuscirebbe a capire comunque un diagramma entità relazione, e senz'altro produce automatismi di, di codice e una riduzione dei tempi elevata quella ibrida utilizza una via di mezzo. nel senso anche questo deve essere graficamente più accattivante quindi eredita la parte dell'analisi funzionale che deve essere compresa dall'utente eh, ma talvolta utilizza anche diagrammi UML comprensibili dallo sviluppatore e molto più chiari dallo, dallo sviluppatore quello che vedete è una macchina stati mascherata quindi un diagramma UML è quello della macchina stati non ci sono i formalismi del diagramma OML, mai nessuno ci verrà a dire non hai messo lo 0, non hai messo la n, non hai messo i puntini, nella nostra analisi ibrida, perché non è utilizzata da tool automatici. Però il senso è quello, nel senso, posso andare da uno stato all'altro che è da un rettangolo solo tramite i cambi di stato che sono prodotti dalle, dalle frecce. Allora, la Crepanza maggiore, io ho dato una lettura veloce del led del vostro corso, eh, che ho ritrovato nell'ambito, quello eh, trattato in questo corso, nell'ambito reale, sono la definizione dei use case. Uh, use case per noi sono, uh, non seguono il formalismo UML, a meno, per i progetti che ho seguito, quasi mai utilizziamo l'UML per definire use case. Definiamo dei test. dei noi li chiamiamo test case, che sono i casi uh, di test per cui il sistema deve, deve funzionare. Senza che tutti i test case siano validi, per noi il sistema non può andare live. Quindi è come dire, l'insieme minimo delle funzionalità che devono funzionare. E lì c'è la differenza, uh, sugli schemi che vedete voi, e quello che facciamo noi. Molto più semplice, un file Excel, in cui c'è una lista di funzionalità... Uh, L'utente pigia il bottone eh, con scritto ok e il sistema informativo invia un'email. Questo è un caso. Funziona? Sì? No? Ok. Se non funziona, perché non funziona? E si rimanda allo sviluppo questa funzionalità. Dice, non funziona perché? Non funziona, eh, vede, indagate del perché, tipicamente. Quindi c'è proprio un disallineamento da questo punto di vista. Un caso... Test case molto importanti, soprattutto nell'ambito in cui si stia evolvendo un sistema esistente, sono definiti non regression test. Io sto aggiungendo una nuova funzionalità e voglio e pretendo che il sistema che attualmente usano mille persone continui a funzionare quando installo la nuova funzionalità. Tutto quello che funzionava prima deve funzionare anche dopo. Soprattutto le parti più critiche, ma eh, se io aggiungo una generazione di un file PDF per... Eh, con l'invio all'Agenzia delle, delle, delle, delle Entrate e uh, il cambio dei codici fiscali dei, dei, dei miei impiegati, uh, non mi deve rovinare non so, un altro elenco che invio alla, uh, alla, alla questura per richiedere il, un visto, non so, un permesso di soggiorno e così via. Tutto deve funzionare. E queste sono le parti più critiche, perché ogni volta bisogna ritestarsi il sistema già esistente. Questo è quanto. Ora vorrei suggerir, dare alcuni suggerimenti, se qualcuno di voi poi intraprenderà questa, questa strada dell'analista in generale. Uh, quindi, molte delle cose sono vissute in prima persona, altre raccontate da, da colleghi. Allora, iniziamo dalla raccolta dei requisiti. Gli errori che ho fatto io e che si fanno tipicamente all'inizio, sia in queste riunioni con l'utente che vuole la sua nuova funzionalità, vuole il suo nuovo prodotto, e noi sappiamo qual è la soluzione, la sappiamo subito, perché ovviamente siamo molto esperti. Non bisogna mai, mai dare subito la soluzione. Tipicamente la prima soluzione che si dà, quasi mai, è quella giusta, almeno. Se no, sì, anche, diciamo, spogliamo del nostro ruolo, dobbiamo progettare, analizzare, Uh, stimare uh, un, qualcosa e se diamo subito la soluzione. risoluzione è un lavoro senza senso vabbè, ti dico requisito, sai già come farlo è una cosa facile, sminuiamo quello che dobbiamo fare, quasi mai ci si azzecca al primo colpo, se siete molto esperti sì, ma è meglio non, non darlo a vedere per noi è una cosa facile altra cosa e questo purtroppo mi è capitato la richiesta dell'utente dice va bene questa funzionalità da poco, vero? Quanto ci metti? Una settimana ce la fai? Tu dici, ma sì, una settimana ce la si fa. Si torna in ufficio, si guarda e ha detto, ma non è proprio così semplice. In realtà non ci vuole una settimana, ce ne vogliono due, se tutto va bene. E il problema è poi dirlo all'utente, nel senso, ti ho detto che ce la faccio in una settimana, e in realtà ce ne vogliono due. Quindi questo è errore da evitare. Altra cosa è assecondare i clienti. I clienti hanno già le soluzioni lo fanno fare a te per sicurezza, per darti a te la responsabilità, però lo sanno già come si fa, e sono molto molto creativi in generale. Eh, questo è vero, l'esempio non è proprio lo stesso, però volevano fare una cosa del genere, È un sistema informativo già esistente, ho bisogno di aggiungere un campo, con il codice fiscale, è un nuovo campo, Avevo un altro campo vuoto, che era chiaramente quello delle note disciplinari, e abbiamo detto, ma perché cambiare? Non cambiamo nulla, diciamo solo ai nostri utenti, dove c'è scritto uh, note disciplinare, metteteci il codice fiscale. No, funziona, perché no? Voi dovete cercare, se potete, di stoppare cose del genere, perché poi la situazione in cui iniziano a usare le note disciplinari come note disciplinari è da gestire, in generale. E poi ci insegnano fin dall'elementare che non si possono sommare mele e pere, quindi queste cose mai a secondarle. E anche la, la seconda versione, che questa è vera c'è uh, uh, una contrapposizione fra cliente che vuole le soluzioni tipicamente a minimo costo e analista che dice facciamo le cose fatte bene ovviamente costano di più le cose fatte bene da quello, quello che c'è già e questo è soprattutto vero non nei progetti che partono da zero ma nei progetti che ci sono già in cui magari le modifiche sono costose quindi tentano di riciclare quello, quello che c'è e quindi per, tipicamente, il manager, non per l'utente. Il manager che decide, il manager dell'azienda cliente, che decide, no, eh, ai nostri utenti va benissimo continuare a fare quello che stanno facendo. Non c'è bisogno, lo sappiamo che ora ormai è standard un'applicazione web, cliccare sul calendario, selezionare il calendario, ma no, noi non vogliamo pagarvi eh, due ore di lavoro per farlo, no, no. Mi spiace ai nostri utenti, il nostro sistema operativo il nostro sistema informativo precedente utilizzava questo, lasciamo questo a formato. Sono contenti gli utenti cosa falsa si deve cercare di far ragionare anche perché pensate poi al tasso di errore di inserimento e una cosa del genere hmm. altro punto non fidarsi degli utenti in generale uh, per quanto i capi degli utenti che tipicamente hanno il portafoglio in mano e dicono questo si fa, questo non si fa considerano uh, i sottoposti proprio come figli no, queste cose non le fanno no uh, uh, non c'è bisogno di impedirgli di uh, cancellare non so, i dati bancari o di guardarli, tanto non lo fanno, siamo sicuri che non lo facciano. In realtà queste sono menzogne. Nel senso. <ride> È sempre il punto, cerchiamo di risparmiare, uh, non facciamo alcuni controlli che sono fondamentali. Alcuni sono imprescindibili. Quindi, che ne dicano, dovete sempre progettare prima di tutto una richiesta di conferma per operazioni critiche. Quindi, sei sicuro di voler cancellare i dati bancari? Sì, è noioso, eh? interfaccia di sistemi operativi vecchio stile, chiedere conferma, però a volte è necessario. Ora l'approccio più di tendenza è farlo a quello ibrido, ormai la, la, quasi, soprattutto è dovuto dal mobile, c'è cioè l'autosalvataggio, io inserisco una cosa e è salvata in automatico, non devo confermare. Questo va bene finché l'informazione che sto salvando non è critica e devo essere consapevole che la sto effettivamente salvando, che voglio proprio fare quella cosa. E quindi ora l'approccio è ibrido sul, sul salvataggio. E poi, altra cosa fondamentale, è controllare sempre e impedire agli utenti il più possibile di usare il sistema in maniera errata. e Questa è una parte difficile del progetto. Uh, rendere un sistema intuitivo, questa è una parte, ma nel caso in cui non lo fosse, l'utente non deve poter fare azioni che danneggino il sistema. Anche se voi lo scrivete nel manuale del software, il manuale del software è un documento che nessuno legge purtroppo. Anche se voi lo scrivete nell'analisi funzionale dicendo che l'utente dovrà fare questi passi in questo ordine ed è requisito perché il sistema funzioni correttamente, l'utente se può sbaglia e succede. Non oggi, non domani perché se lo ricorda, ma arriverà il suo collega che non ha avuto il training e lo farà. E quindi evitare il più possibile. Questo è un costo aggiuntivo, un costo aggiuntivo di progetto. anche questo come dice, questo fa parte del filone gli utenti hanno già le risposte eh, partono, molti in buona fede più che altro partono dal presupposto di conoscere effettivamente come stanno le cose eh, questo soprattutto dal punto di vista legislativo mai fidarsi il manager del cliente dice va bene, eh, dobbiamo essere eh, dobbiamo rispettare questa legge qua la legge dice, vi riassume in un'email quello che dice la legge in realtà, e questo è l'esempio che ho fatto prima la legge di stabilità, quella di Monti antiriciclaggio, secondo la, la soluzione proposta dal cliente era, ah, vabbè per essere, uh, per rispettare la legge basta che uh, non possiamo dare più di 999 euro in contanti alla volta va bene, ne diamo un po' alla volta facciamo 4 pagamenti al mese da 500 euro e sono apposta peccato che, e dice la legge è quella l'analista cosa fa? ci crede? no va a leggersi la legge la legge dice che i pagamenti non possono essere frazionati, quindi il quel sistema non funziona. Assolutamente non funziona. Si va contro la legge. Quindi anche questo cercate di documentarvi, se avete tempo, perché uno dei vincoli, soprattutto uh, dell'analista è il tempo, bisogna produrre un documento in tutto il tempo. Altra cosa è predisporre Sistemi di log efficaci. Questo se progettate più che altro un'analisi funzionale ibrida in cui eh, potete anche eh, dare dei vincoli tecnici, eh, quello che, prima di tutto, le operazioni critiche devono essere tracciate. Chi fa una cosa? Chi ha cancellato quel conto bancario? Ah, sei stato tu utente, non è che sei cancellato da solo. E poi per cercare di capire dove ci sono i problemi. Qua cito per scherzo la classica sindrome del tecnico informatico, Uh, tipicamente a me succede nel lato tecnico di essere chiamato ah guarda questo non funziona vieni a vedere rifanno la stessa operazione che credevano non funzionasse e funziona come dietro cioè, non è una magia del tecnico informatico eh. uh, che tipicamente il funzionamento dipende da molti fattori che non sono banali non sono solo uh, purtroppo a tot input non corrispondono sempre a top output in generale qua volevo fare proprio un esempio non è un, vostro, un vostro tema d'esame, è quello che un buon analista progetta soluzioni che sono generali, che non sono specifiche. Eh, quindi questo è un requisito. Dobbiamo migliorare la nostra applicazione per aggiungere un'etichetta in tutti i report a fianco a alcuni clienti. Questo può essere per facilitare, non so, l'impiegato che farà la fatturazione per non far pagare le tasse, ad esempio. Il sistema informativo è proprio semplice, abbiamo due, due tabelle, clienti e nazioni. E progetto velocissimo, fatto immediato. Guarda, non c'è bisogno nemmeno dell'analisi, te lo fa direttamente lo sviluppo. Non so quant'è la vostra dimestichezza nel codice, questo è un pseudo Java, pseudo G-Sharp, un codice d'oggetto. In realtà ci pensa il programmatore, dice, vabbè, controllo. Mentre sto stampando, mentre sto scrivendo nel mio file Excel, nel mio PDF, la le Informazioni sul cliente, che cosa faccio? Uh, controllo nazione. se è Germania o Francia, ci metto un mm, po' di prima. Proprio veloce, semplice, corrisponde esattamente a quello che vuole il cliente. Bene. Problema, è non... un sistema che non si evolve. Nel senso, per evolverlo lo sviluppatore deve rimettere mano al codice, ricompilare. Immaginate un processo complesso in cui c'è il change manager, verifica degli uh, use case e così via. Tutto il processo di nuovo da capo per raggiungere un'azione. E questo può succedere in diversi momenti, o quando è già online, quando è già go live, o oh, bene, oppure durante i test, e questo è quello che si chiama tecnicamente change specification, l'utente decide di cambiare le cose mentre lo sviluppo è in corso oppure è appena concluso, comunque prima di andare online, e questo è molto frequente, il cambio di specifica. E quindi va bene, noi abbiamo progettato, facciamo il progetto 2, possiamo rifare lo, rifare lo stesso progetto aggiungendo questa cosa e continuiamo all'infinito. Vedete che il costo è molto molto grande. Due, Vabbè, noi siamo un po' più furbi, non facciamo, non è, tanto, è leggermente più costoso ma noi diciamo va bene, la lista delle nazioni eh, che, eh, per cui stampare tax free la mettiamo in un parametro, un parametro tecnico lo sviluppo, se lo vuole modificare, se lo sviluppa. Non, eh, non lo diamo da modificare all'utente perché sarebbe da perché costa un po' di più, perché l'utente deve poter accedere. Immaginate, eh, c'è una grossa differenza tra fare le cose per i tecnici, in cui scrivono il database, e fare una cosa per gli utenti, in cui serve un form, Che sono una, una pagina web, in cui possono inserire i dati. Quindi c'è un diverso effort. Poi facciamo, lo fa il tecnico, va bene. Ci dice l'utente... Uh, può dire in qualsiasi momento durante la, lo sviluppo del software. Uh, può dire in qualsiasi momento: va bene, aggiungiamo una nazione, nessun problema. Il costo è zero. Cambio un parametro di configurazione. Il costo non diventa zero quando questo cambio diventa molto frequente. Nel senso che l'utente dice: Vabbè, io voglio anche mettere la bologna, come faccio? Chiamo, chiamo il tecnico che lo faccia. Questo è un costo, a volte interno all'azienda, a volte esterno, dipende da dove sta il tecnico che fa questa modifica ma comunque è un costo aggiuntivo e non lascia autonomia all'utente progetto 3 dare la possibilità all'utente di farlo lui quindi è un po' più costoso perché l'utente avrà nella sua bella mascherina delle nazioni la possibilità di selezionare metti se l'impiegato il, se il, il se anzi no scusate se il cliente è tedesco o italiano non so Italia metto sì stampa free tax Germania stampa free tax, va bene. Questo è ah, il vantaggio che eh, dà autonomia all'utente in generale. Richiede più effort, ovviamente il costo è maggiore il costo di progetto. E, però c'è sempre un contro, l'utente vuole sempre di più, mettiamo. Il caso finale dice va bene, questa soluzione va bene, però va bene, ci servirebbe l'etichetta discount, discount per qualcun altro. Per un'altra nazionalità, per gli spagnoli. Il nostro sistema lo supporta? No, non era progettato per questo in generale. L'1, 2 e 3 rispondono ai requisiti, a requisiti iniziali, a pieno. Il progetto 4 qualcosa di più, è un proporgli di oltre. Va bene, noi non. non eh, ti proponiamo, abbiamo visto come lavorate, eh, vi conviene avere un sistema generico in cui avete una possibilità, l'utente può configurare per ogni tipo di report, per ogni tipologia di nazione, la scritta da stampare. Questa è la soluzione generica. Ha uno svantaggio che non rispetta solo i requisiti che l'utente vuole, ma è una soluzione generica, molto più costosa, funziona. Ve la proveranno? No, mai, quasi mai. La strada del progetto 4 è costa troppo. Tipicamente se sono, uh, scelgono la 2, nel senso questa qua, è quella scelta dal cliente, se poi si fa capire che in realtà è molto più facile e più conveniente dal punto di vista di tempo, tra il passaggio fra l'utente e il tecnico a fare queste cose, riescono a fare anche la 3, la 4 quasi mai. La 4, tipicamente, dopo l'ennesima volta in cui devono creare una funzionalità molto simile, si fa una sorta di raggruppamento di funzionalità. Nel senso, si arriva a fare il progetto 2, poi ce ne serve un altro per stampare un altro tipo di etichetta dicono, va bene, ne facciamo uno che fa entrambi e diventa generico. Così però il costo aumenta rispetto a fare subito 4. Questo purtroppo è vero. Allora, se il progetto deve essere generico... Il test che si fa con l'utente deve essere specifico. Noi abbiamo progettato la soluzione 3, quella che mi permette di definire per quale, nazioni stampare, per quale nazionalità stampare l'etichetta uh, free tax oppure no. Bene. Quando si fa il test con l'utente, eh, mi è capitato, ma purtroppo, <ride> uh, gli si dice, guarda, tu volevi questo, ma noi abbiamo fatto qualcosa in più. Lo puoi configurare tu, guarda come si fa. Si configura, uh, proviamo a prendere ad esempio uh, Prendiamo per esempio, non so, i giapponesi e i tunisini, vado nella grafica delle nazioni, uh, seleziono i giapponesi e tunisini, provo a stampare e vedi quella scritta sui giapponesi e i tunisini. L'utente, non so se era un po', uh, diciamo, uh, poco aperto di mente, eh, risponde, no, non funziona, mi piace, scusa, io qua non firmo, Devi, non funziona, deve funzionare per tedeschi e francesi. Poi ci si spiega, ma guarda, è una cosa a soluzione generica, se vado nella grafica le seleziono tutti, funziona per tutti. E no, non va bene, deve sun, solo funzionare per francesi e tedeschi. E infatti poi si ritorna al punto di partenza e si fa esattamente il test che vuole l'utente. Ora, qua ve l'ho lo lo ve fatto veloce. L'esempio reale purtroppo non era veloce, perché non era così banale. Il principio è lo stesso, non era così banale ma la preparazione dei casi di test richiedeva giorni perché era un sistema molto complesso e bisogna proprio crearsi i casi, era difficile crearsi i casi ad hoc anche intervenendo tecnicamente da database senza passare dalla, dalle funzionalità del sistema, quindi l'interazione, non c'è stato il due e mezzo, il due è invitato, ma l'interazione fra il primo funziona per Giappone e Tunisia e l'ultimo funziona per Francia e Germania ha richiesto qualche giorno. Qualche giorno di differenza, quindi eh, c'è stato uno spostamento di deadline e così via, in generale. Non perché il sistema non funzionasse, ma perché l'utente non percepiva che il sistema funzionasse come voleva lui. Quindi questo, questo è importante. Anche se date di più, fate vedere che avete dato quello che vogliono esattamente. Altro punto, altro consiglio è cercare di considerare sempre i dati. Se si ha fortuna di lavorare in un sistema non vuoto, quindi con già alcuni dati, cercare di capire quali sono gli impatti, cosa stiamo andando a toccare. E Questo è utile soprattutto per capire se conviene o no fare il progetto. Uno dei risultati dell'analisi precedente poteva essere ma scusate, avete cinque francesi e un tedesco, inoltre non cambiate, questa cosa funziona così da dieci anni e molto probabilmente non, non cambierà, lasciate le cose così come stanno. E questa è una risposta accettabile, anzi forse quella che fa più piacere al cliente. Non fare niente. Altra cosa, perché serve qualche skill SQL, qualche skill di, di base dati? Molto spesso i test non possono essere esaustivi, non posso fare tutti i test, coprire tutti i casi di test. Allora si deve cercare, vabbè, io non posso farlo su tutte le nazionalità, ne ho 200, lo faccio sulle nazionalità che mi coprono il massimo numero di clienti so che ne faccio 5 funzionalità, mi colpo il 90% dei clienti, non lo faccio sulle altre 195, e questo è un dato. Poi l'errore sarà in una delle azioni che non avete controllato, però voi almeno il 90% di possibilità ce l'avete. Allora, non so se sono andato troppo veloce, probabilmente sì. Uh, questa è poi un, una cosa pubblicitaria, e poi torniamo, se volete, a alcune domande, se avete, volete maggiori dettagli. Allora, uh, questo è come Reply Cluster, cosa, che cosa ricerchiamo, cosa possiamo offrire a, a voi. Intesevo voi proprio come, come gestionali, come, Non so se siete alla fine del percorso di studio, hanno ancora un anno. Comunque, uh, cerchiamo... Cerchiamo sicuramente tesisti, tirocinanti, e per questo cioè, se volete io sono un referente diretto, per quanto riguarda il lavoro non sono un riferimento diretto ma posso girare i curriculum. E noi ci focalizziamo soprattutto uh, sul, sul CRM Microsoft, nel senso diversi vostri colleghi di studio sono stati assunti, hanno fatto tesi, hanno fatto tirocinio e poi sono stati assunti anche perché come vi spiegavo prima il non sviluppo è una delle parti fondamentali del CRM Microsoft Dynamics quindi anche chi non ha molte competenze informatiche riesce a fare un lavoro egregio dal punto di vista di analisi di processo e anche implementazione perché poi fisicamente la stessa persona che progetta lo fa, quindi per questo siete molto ricercati anche perché avete competenze che un informatico non ha, nel senso sulla gestione dei processi aziendali, cosa che non è nel background informatico, quindi sapete che eh, eh, poi mh, per l'eventuale lavoro Reply ha alcuni, alcuni vincoli sulla, per l'assunzione la a tempo indeterminato che sulla, uh, sul voto di laurea, quindi uh, da 103 in su, giusto per non creare false aspettative, perché dal tirocinio barra tesi al lavoro il passaggio non dico che è automatico ma pressoché che l'unico vincolo è la decisione aziendale di uh, tagliare sotto il 103 e quello è. quindi se arrivate con 102 <ride> e avete fatto bene il tirocinio avete fatto bene la tesi l'azienda si trova bene con voi si trova a volte in possibilità a, a, ad assumere Giusto? per essere chiari fin dall'inizio. Io sono a disposizione per, per eventuali domande.